Eh, buongiorno ragazze eh, oggi facciamo un po' di pulizia giustamente. Però prima di incominciare la pulizia voglio condividere una cosa con voi. Che eh, proviamo insieme, <coughs> secondo Andrea mi ha regalato questa piastra qua. Perché la mia poverina ormai era da, da buttare via, perché comunque si è rovinata. Mi ha regalato questa piastra qua che io avevo un po' di dubbi, sinceramente perché questa piastra qua funziona con... Mh, devi mettere anche l'acqua. Qua c'è scritto mettere l'acqua con un rubinetto, perché è una piastra a vapore questa. E, mh, ho pensato, eh, ho pensato qualche giorno adesso, ho, vedete che non ho neanche aperta, perché non sapevo mica che, se, se tenerlo o no, ecco, perché volevo una piastra molto molto semplice da poco ecco mi ha regalato questa e, come uno che vuole una punta no? le regalo una lamborghini ecco una cosa del genere e, però ho pensato a lungo e alla fine penso che la tengo adesso la voglio aprire e voglio farmi anche i capelli con questa piastra qua e così vediamo come funziona Allora, apriamo, dal vivo è più bella di, di come c'era ok questo qua da tenere praticamente allora andiamo a vedere c'è questo boccetto qua di plastica però c'è anche il pettine qua che è la mia maggiore come impressione rispetto alla mia un po' più pesante ecco Dobbiamo mettere anche la polvere c'è questa cosa qua allora c'è scritto l'acqua, va bene l'acqua di rubinetto, ma visto che io non abito a Roma e che, posso, che la, mia, la mia acqua è troppo calcaria, e secondo me è meglio che non uso acqua, acqua di rubinetto, ecco, non mi fido. E, se no dopo un mese la vado a rovinare sicuramente, niente vado a prendere un goccio d'acqua. Visto che siamo in bagno proviamo questo qua, non so se va bene questo. Proviamo. Praticamente devo far così. Ok. Peccato che sia in plastica. Forse era più bello il vetro, no? Allora, mettiamo l'acqua qua dentro. Cioè, praticamente devo aprire questo. C'è un baracchino qua. Che ok, l'acqua qua non ho letto istruzioni però non c'è immagino ecco ah qua c'è anche il tappo così questo è normale Ci proprio un cucino, non va più giù, strano poco, ci consuma poco, no? ok. visto che ho letto recensione, che questo qua si sì, è duro da tirare via no? perché ho, letto, cioè, ho guardato anche le recensioni della la gente l'abbiamo tirato abbastanza bene cioè non è che è molto rigido, cioè, basta tirarlo da giù forse metterlo che? no va bene proviamo adesso Devo schiacciare di più. Che scemo. Ecco, adesso vedo che si è acceso perché te lo fa vedere. Beh, ve lo faccio vedere che se qualcuno lo compra almeno non come me che non so come si accende. Ok. Come gradi ci sono, cioè... Qua ci sono da 170-230-230, forse va bene per una che ha capire molto molto ricci, forse per me bastano 170. Stavo dicendo peccato che c'ha solo questa cosa qua, che praticamente, ecco, adesso devo appoggiare la piastra e la puoi chiudere con questi bottoncini qua e dopo infili la piastra, ecco, pronta. Va bene, eh, potevano fare anche un porta a piastra ad esempio, già cioè, in più, con quello che costa, trovi pretese eh. perché costa tanto. Secondo me cioè, è quello che è. poi Non so, sembra essere la più contenta del mondo, però, sono un po' scettica eh, sulle cose. Un po' nuove. Vai. Quanto se fai così esci già andare da cuore? A me non mi esci. Facciamo com'è sta cosa. Ah, adesso è pronta. Cosa non capisco. Cioè io non un nessun vapore, eh. Come fregare i soldi c'è gente, guarda. A casa mia si chiama così io non vedo nessuno cuore ma forse sbaglio qualcosa io non lo so cioè il mio video dura già 19 minuti ragazzi non ve lo dico giustamente adesso lo taglio però vabbè ragazze la piastra è questa cioè non lo so adesso andiamo a far vedere perché vedete qua la schiaccia non so, c'è nessuno di cuore che esce ma cos'è? vabbè, andiamo a fare il pensiero Se, visto che io ho anche questa cera qua che uh, avevo comprato perché pensavo di pulire mh, davanzali che sono in marmo con questa cosa qua però non mi piace però visto che lo dobbiamo finirlo allora userò la candeggina che ce l'ho qua prima e dopo passiamo con, uh, con questa cera liquida che non mi piace così lo, la utilizziamo, ecco perché io non butto via niente, già finisco tutto quello che ho, ecco. Ve l'ho già detto in un altro video, niente. Adesso andiamo a pulire i davanzali. Ragazzi, come vedete ho usato questo qua per i vetri perché vedo che i vetri non sono già a metà eh. se di vuole finisco anche questo no più di metà arrivo fino a qua e niente ho visto che per i vetri non, non mi lascio loni. l'unico cioè non mi lascio aluoni solo per i vetri perché se pulisco i specchi mi lascio tutti aloni, ecco allora pian pianino finisco anche queste cose qua un po' dappertutto spruzzo ecco e un è un'altra cosa che devo fare detersivo ragazze perché ho finito il detersivo quello che ho fatto in casa e, um, ho già comprato ieri ragazzi ho comprato acqua mineralizzata e la prossima volta eh, penso di rifare eh, detersivo fatto in casa che mi sono trovata abbastanza bene l'unica cosa che è, era Troppo denso, vorrei prendere, vorrei fare un, una cosa un po' più liquida. Ecco. Siccome sono rimasta senza, senza detersivo adesso, perché ho proprio, sono proprio senza ragazze, non, non ci penso neanche a ah, Niente io, visto che ho sapone alga, vabbè, non guardate perché si è sciolto tutto. Ehm, ci metto sapone alga qua. Ho detersivi i ehm, vestiti chiari qua metto un po' di sapone e alga così all'occhio ecco mettiamo un pochettino dentro la lavatrice e... come fare come fare i lavaggi senza detersivi così poi ho comprato anche anche per carbonato l'unica volta, cioè l'unica cosa è che questa volta ho comprato per carbonato. Ho pensato che era per carbonato perché sono andata dentro il negozio perché mi scocciava a comprare su internet. Ecco. Allora ho detto, l'ho ordinato per carbonato, alla fine non è per carbonato, cioè questo è proprio in miscela di per carbonato e carbonato di sodio, infatti si vede che è un po' più. Come sostanza è diversa, ecco per rispetto al carbonato. Ecco quindi, ci mettiamo un cucchiaio anche di questo dietro. L'avatrice. E poi ci metto l'acido citrico. A ah, volendo, visto che non, non farà nessun odore perché sapone alga non ha proprio nessun odore. Possiamo fare un'altra cosa questa volta. Allora, questa è la soluzione che io uso in cucina di acido citrico, cioè qua c'è l'acqua e acido citrico. E questa volta facciamo diversamente. Questa volta lo mettiamo liquido. Non troppo. Eh, e ci mettiamo anche qualche goccia di lavanda. Questo è un olio essenziale di lavanda, non so dove l'ho comprato. Comunque con la marca naturettica se vi può servire Beh, comunque ci mettiamo qualche goccia di, di lavanda dentro sente proprio il profumo di, di lavanda a me piace il profumo di lavanda allora e eh, niente ci metto questa qua c'è l'acqua eh, l'acqua acido citrico e qualche goccia di olio essenziale di lavanda lo metto nella vaschetta di ammorbidente questa qua che qualcuno me lo chiede no eh, perché uso di solito uso so, solo acido citrico così lo butto dentro questa volta facciamo così che poi è la stessa cosa bene abbiamo la nostra lavatrice prima di tutto ho dato l'aspera polvere dappertutto in tutte le camere Poi per spolverare ci metto l'acqua con un goccio di ammorbidente che devo finire anche ammorbidente e vado a spolverare così. Ah, dimenticavo perché qualcuno mi ha scritto come mai non ho usato i guanti ultima ultimo video allora ragazzi io vi dico la verità io quando avevo 20 anni per me eh, non usavo mai i guanti perché non mi servivano non avevo irritazioni che ho oggi ultima volta non ho usato niente di che ho usato anche un panno eh, che non era bagnato e non ho toccato niente non, non mi fatto nessuna irritazione e, se potrei non userei neanche i guanti ecco devo essere sincera però non, cioè, non, non ce la faccio ecco senza i guanti perché dopo mi vengono delle regie ecco tutto lì Ah, ragazzi la tv invece la spolvero così ci metto un goccino di ajax sul, sulla carta non proprio sulla tv ma proprio un goccio giusto per spolverare ecco, e, e si pulisce benissimo ecco non, perché il schermo cioè, schermi di oggi sono molto delicate, non è come la tv di una volta ecco, che potevi usare tutto quello che vuoi oggi è, uno deve essere anche un po' più attento di quello che usi, ecco, perché non possiamo usare delle cose molto, molto, dei detersivi molto forti, ecco, sul, sullo schermo, perché se no andiamo a rovinare lo schermo, ecco, tutto lì. sapete che sono in una fase dove vorrei finire tutti i detersivi che ho Scusate, vi ho messo sulla lavatrice. per lavare i pavimenti ci metto un goccino d'alcol eh, perché l'alcol mi è rimasto solo questo qua mi basterà per due volte e ho finito anche quello e niente questo qua lo usiamo un po di alcol e poi ci metto detersivo per i pavimenti così laviamo anche i pavimenti un detersivo per pavimenti semplicissimo niente di, di che Ragazzi, mi devo cambiare le ciabatte perché si vede che sono andata un po' in giro e ho accumulato tutta la polvere qua e adesso con un po' di bagnato, niente, mi cambio le ciabatte intanto che così queste mi lavo un po'. Ecco. ma così quando finite le pulizie anche le cebatte saranno già pulite e queste le metto asciugare ah, tra l'altro questi cebatte qua ragazzi li ho comprati su amazon e vi li consiglio perché perché è un materiale questo qua e non è naturale non è pagnetto naturale e vi fa sudare i piedi ecco eh, non comprate, ecco, lo, lo boccio <ride> questi cebate qua, vanno bocciate qua, ragazzi. Guardate condizioni di queste cebate. Se mai mi conviene mettere una calza, sono vecchissime, eh? però, come appannete sono buonissime, questi qua li ho comprati su in trentino, e sono buonissime, sono fatte a mano. qua non li trovo più, ecco ragazzi io continuerò le mie pulizie giustamente non vi faccio vedere tutto perché sono le solite pulizie ecco eh, che faccio sempre l'unica cosa che volevo dire avete visto il mio water che secondo me sarà un mesetto che non compro nessun gel. il mio water è sopravvissuto e è bianco cioè è quello che voglio arrivare a dirvelo cioè, anche senza tanti detersivi noi possiamo avere la casa pulita, cioè, non c'è bisogno di comprarne 50.000 cose, che cioè, non serve a niente. Niente, questo. E poi un'altra cosa volevo chiedere per la piastra, come vedete, cioè, mi sembra che è andata tutto bene, però mm, l'unica cosa è che non esce il vapore, l'avete visto anche voi, ditemi voi come, come funziona questa cosa qua perché non so eh, e niente spero che il video vi sia piaciuto vi ho fatto la compagnia anche oggi e noi ci vediamo la prossima volta ciao ciao a tutti